Sa prova. Ok, appena parte l'immaginetta, partiamo subito. Ok, siamo in privato, poi dopo lo rendo pubblico. Ok. Perfetto. Sa prova. Sì, si sente. Ok, appena parte l'immaginetta. benissimo salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre alessio evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi per quanto riguarda diciamo il personaggio che andremo a valutare tra virgolette è molto tempo che lo avevamo trascurato quindi chiediamo chiediamo scusa <ride> chiediamo scusa per per averlo così, come dire, trattato. Bene, no, allora vogliamo tornare a parlare no, di questo mondo che è cappeggiato appunto da Sir Mauro Biglino. Benissimo. Allora, quindi vogliamo tornare a parlare del mondo ufologico. Lui dice di non essere ufologo, ma d'altronde noi non diciamo che lui sia ufologo, noi diciamo che lui tratta l'ufologia. Quindi, magari non sarà ufologo, ma tratta l'ufologia. Dice che la parola di Dio, insomma, di questo parla, di ufologia. Bene, quindi noi rivolgiamo, come dire, ci rivolgiamo al mondo ufologico, al mondo, quindi, gnostico, perché poi la gnosi è quello che regge tutto, al mondo massonico, sappiamo che la massoneria è gnosi pura, persino Albert Pike lo ebbe a dire, alla New Age insomma a tutti questi mondi no? bui e oscuri come li definiamo noi che raccontano come dire hanno molta fantasia hanno molta fantasia Benissimo. allora diciamo che uno dei cavallini rampanti di questi mondi recita quanto segue tu sei quello che sei perché sei nato qui quindi tu sei cristiano perché sei occidentale. Se, se invece di nascere in occidente, saresti nato in Medio Oriente, saresti musulmano. Ah, quindi se fossi nato in India, saresti induista. Mm. E così via discorrendo. Benissimo. Ora, la domanda del milione è, questa affermazione è un'affermazione vera ma soprattutto è razionale, ovvero è intelligente, anzi io direi tutto il contrario, ovvero tanto per cominciare se tu nasci in eh, Occidente, soprattutto in Europa, il vecchio continente, dovresti più che essere cristiano essere ateo oggi come oggi, se proprio la vogliamo dire tutta, diciamola tutta, benissimo, vi voglio far notare Prima di andare avanti, come inizia l'Evangelo di Gesù Cristo. Se io vado in Fatti degli Apostoli, al capitolo 9, al verso 29, leggiamo che Paolo, dopo che si convertì a Cristo, okay, una delle prime cose che faceva era disputare, disputava con i greci i greci, ebbene sì, e siccome lui disputava con i greci, loro cercavano di ucciderlo. Quindi, come dire, il cristianesimo nasce proprio in questo modo, predicando l'Evangelo a tutto il mondo, cercando di far proselitismo a proposito del Papa, che anche lui è un altro gnostico, che se ne uscì fuori con l'infelice frase, che noi non dobbiamo far proselitismo, a meno che non sei un politico. Allora se sei un politico puoi far proselitismo, ma se sei un cristiano non puoi far proselitismo. Ecco, ma noi sappiamo che il Papa è gnostico, no? perché il Cattolicesimo è gnosi pura. Infatti il Cattolicesimo dice no? di essere salvezza a se stesso, ovvero mette Dio ovunque nell'uomo, perché il Papa dice di essere vicario di Cristo, di essere Dio in terra, di essere infallibile, di non aver peccato, ecco qui l'agnosi, salvezza a se stesso. Oppure che la salvezza, come dire, si acquista con le proprie opere, no? Quindi ecco qui che la salvezza è in mano a te, ecco qui la gnosi, Oppure il prete è colui che ti, eh, che ti assolve no? dai peccati perché tu gli confessi i tuoi peccati quindi un uomo come te ecco qui l'uomo salvezza se stesso ecco qui l'agnosi oppure eh, maria che intercede per i peccati ecco qui eh, o per noi peccatori per per voi peccatori perché noi no e ecco qui l'agnosi oppure i santi che sono dei piccoli o mediani intercessori tra dio e l'uomo e quindi sono una via di conduzione alla salvezza, al paradiso, alla vita eterna, più, eh, chi più ne ha più ne metta, ecco qui la Quindi noi vediamo che il cattolicesimo è gnosi pura. Quindi che c'entra tutto questo con Mauro Biglino e i suoi seguaci? Beh, c'entra tutto perché poi alla fine, come dire, essendo l'agnosi, il fondamento di tutto, cioè tutto il mondo regge sulla gnosi, a eccezione fatta del cristianesimo quello vero biblico tutto ciò che esula dal cristianesimo vero biblico e gnosi infatti già l'abbiamo detto che quando la, um, la genesi inizia il serpentaccio e satanasso no, cosa propone a eva la gnosi gli dice guarda eva se tu mangi di questo frutto diventerai dio sarai come dio sarai simile a lui ecco qui la gnosi no? Interessante notare la follia agnostica che prendono in giro i cristiani, perché dicono di avere visioni, di parlare con Dio, alcuni vedono Dio, e prendono in giro i cristiani, dicono guardate loro vedono Dio, hanno Dio, ha ha, e li prendono in giro, poi cosa ti dicono? Loro, io sono Dio. Ah. <ride> Già, benissimo. Ah, vi volevo dire che io sono sei mesi che volevo fare questo video ma ho sempre rimandato in questi sei mesi. Questa mattina mi sveglio, già da ieri sera che ci stavo pensando e mi sono messo in testa di farlo, perché è un video che va fatto, perché dobbiamo appunto disputare con i greci, ricordiamo che il pensiero filosofico greco è quello che regge la maggior parte del pensiero gnostico, cioè l'ognostico utilizza la filosofia e la retorica per supportare, come dire, i propri, non li voglio chiamare ragionamenti, perché non sono ragionamenti, ma, insomma, per supportare, diciamo, la propria follia. Ecco qui, Mauro Biglino e tutti i suoi seguaci, diciamo, eh, essendo, appunto, Uh, Mauro Bellino per quanto riguarda la retorica non gli si può dire nulla infatti ne ha da vendere di retorica infatti la retorica viene usata anche in politica e quindi come dire Mauro Bellino e compagni utilizzano la retorica la filosofia e quindi per supportare le loro uh, teorie e diciamo la propria gnosi benissimo anche se il signor Biglino dice di non essere eh, gnostico, ma comunque essendo massone, perché ancora lo è, anche se lui lo nega, comunque tale è benissimo. Quindi, Paolo disputava con i greci e quindi anche noi disputiamo, disputiamo con i gnostici, con i massoni e con tutti quanti. Qualcuno può dire al sottoscritto, vabbè, ma tu non sei Paolo? E io gli rispondo, ma la leggi la Bibbia? Paolo scrisse, siete i miei imitatori come io lo sono di Cristo. Ecco. Io non sono cattolico, che faccio quello che dice il Papa, non fate proselitismo. No, no, io faccio proselitismo, ecco, altro che. bene. Ora, siccome qui si, però si tratta di... se andasse a fare proselitismo con certa gente si tratterebbe di gettare le perle ai porci. Quindi per quanto riguarda alcuni personaggi, sì, non faccio proselitismo, quindi, quindi denuncio. Molto semplice. Benissimo. È scritto in seconda Corinzi, seconda Corinzi 11-26, che Paolo spesse volte è stato in viaggi, è stato in molti pericoli di fiumi di ladroni pericoli con quelli della propria nazione e anche fra i gentili pericoli nelle città pericoli in solitudine pericoli in mare e pericoli fra falsi fratelli già perché molti sono coloro che ti propinano la verità o l'alternativa alla parola di dio ma l'alternativa alla parola di Dio, che è la vita, è la morte. Molto semplice. Molto semplice. È scritto in Colossesi, Colossesi 2.8, a proposito di filosofia, che noi ci dobbiamo guardare che non vi sia alcuno che vi tragga in preda per la filosofia, il quale o la quale è un vano inganno, e che questa viene dalla tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo che, ricordiamo, dirà Pietro, andranno in fiamme eterne. Benissimo, molto, molto interessante. Bene, è scritto in Matteo 7,15 che verranno falsi profeti e, e che questi sono lupi rapaci, poi è scritto in Filippesi, Filippesi che ci dobbiamo guardare dai cani dai cattivi operai e da quelli del ricidimento cioè della circoncisione anzi lui dice della mutilazione della circoncisione infatti siamo pieni di pseudo messianici no che praticamente ci propinano, vedi il Salamone di turno e molti altri, o Cesar Palacios, che ultimamente l'ho visto, diciamo, ho visto qualche, uh, qualcuno che eh, si è sbagliato e ha postato diciamo, un suo video, poi, grazie a Dio, ha capito che era un, un gravissimo errore, no? Cesar Palacios che ti propone la mutilazione, um, tra l'altro non è neanche ebreo, che dice di essere messianico, ma Cesar Palacios, guardatevi da lui. Le riconosci perché ti, tri, alcuni, non tutti, ti propongono uh, la Kabbalah, che sarebbe il libro esoterico del giudaismo e viene utilizzato in tutte le logie massoniche. Tutte le logge massoniche utilizzano la Kabbalah, direttamente o indirettamente, quindi anche Mauro Bellino Utilizzano il Talmud, che il Talmud supera, anche se loro negano gli ebrei eh, pseudo-messianici, anche se sono alcuni ebrei veri, ma sono pseudo-messianici. Il Talmud dice il giudaismo, anche se alcuni lo negano, ma de facto, il giudaismo reputa superiore, il Talmud, alla stessa Bibbia. Alcuni diranno, non è vero, ti posso citare questo rabbino che ha detto il contrario? Sì, certo, negano, molti negano, ma de facto, ve lo garantisco, io sono anni che ascolto i rabbini di Gerusalemme, loro proprio portano il Talmud in maniera superiore alla Bibbia. Lasciamo stare, per non parlare, che il Talmud, anche se non come la Kabbalah, porta mh, molti riti magici, molti riti satanici dove vengono proprio invocati spiriti. E, quindi come fa a essere ispirato? Loro dicono, beh noi prendiamo il buono e lasciamo il cattivo. Certo, allora prendi la Bibbia di Satana, prendi il buono, lascia il cattivo e mettiti a insegnare il cristianesimo. Oppure, Prendi il catechismo cattolico, prendi il buono e lascia cattivo e mettiti a insegnare il cristianesimo. Ma perché non prendete solo la Bibbia, domanda? Perché non l'amate? Bando alle Charlie. Bene, quindi, il mondo massonico, alcolico, malinconico, gnostico, agnostico, gnosticini e gnosticioni di turno, salve a tutti quanti, dice che noi siamo cristiani perché occidentali bene è tutta la gente no, che gli va dietro e gli crede perché gli crede beh gli crede perché poverini loro l'ognostico quando si sveglia la mattina si prende la testa la mette sul comodino e poi esce quando torna la sera se la rimette in testa solo che poi va a dormire e non la usa quindi diciamo che loro non usano mai la testa non pensano quindi, poverini, ecco perché poi quando sentono queste frasi, «sì, è vero, noi siamo cristiani, perché siamo occidentali, se eravamo nati in Medio Oriente eravamo musulmani e tutti che piangono. sì, è vero, sì. Oh, che grande perla di saggezza tu ci hai donato, il tuo sapere, il tuo parlare ci fa sognare». Mm. Benissimo. Beh, allora, intanto ribadisco che casomai doveva essere il contrario. Occidentale uguale ateo, perché qui in Occidente non mi pare ci sia il cristianesimo, mi pare ci sia l'ateismo, che è un'altra roba. La maggior parte delle persone dicono, dicono di essere eh, atei, de facto. Bene, ma adesso non è questo il punto. Bene, allora io vorrei un attimino eh, portare alla vostra conoscenza invece come stanno le cose, come stanno i fatti. Se veramente questa frase patetica, assurda, che ci mostra quanto questi mondi siano privi di cervello, cioè non hanno proprio il cervello, i massoni, gli gnostici, gli ufologi, eh, la, la New Age, eh, i cabalisti, i talmudici, i pseudomessiani, tutta sta gente, tutta questa gente priva di cervello. Non ha cervello, non, non avete il cervello, non siete nelle proprie facoltà di intendere e di volere, non, niente, vivete vivete così, vivete, vivete nella luna, nella luna vivete. Ecco perché poi vi chiamiamo lunatici. Bene. Vi sono mancato, eh? era, un po che, eh, era un po' che non ci sentivamo. Bene, bene, eh, siamo tornati, hai visto? Questo è il, per chi ci crede, è il vostro regalo di Natale. Noi non festeggiamo il Natale, è una battuta. Mm? È una battuta spero che nessuno mi crocifiga per fare una battuta del genere bene mettetevi in contesto insomma poi fate come vi pare a me, me potete pure crocifiggere per aver fatto questa battuta io vado avanti per la mia strada quindi noi saremo ehm, cristiani perché occidentali mm. allora Vi voglio rispondere in due maniere. Allora, per quanto riguarda il discorso umano, um cioè da un punto di vista umano, umano, <coughs> dovrebbe essere così. Effettivamente loro in questo, come pensiero di logicità, eh, umanamente parlando, non hanno torto. Hanno ragione. il problema è che siccome i loro porelli, so capre, cap vedo, vivono sulla luna, sono lunatici, non conoscono la realtà che li circonda. Ecco perché poi dicono queste cose, perché sì, è vero, dovrebbe essere così, ma non è così. E questo è il punto, che non è così. È l'esatto opposto, perché è proprio questo va a dimostrare che il cristianesimo viene supportato da qualcuno che si chiama il creatore del cielo e della terra Elohim a proposito, già che siamo a Mauro Bellino utilizziamo i termini originali Elohim che tutti sappiamo quello che significa non è vero abbiamo fatto fior di video Elohim è uno quando viene attribuito questo titolo a Dio è uno dei, nomi, dei cosiddetti nomi di Dio Elohim, il el Shaddai, Yahweh El, eccetera, eccetera. ha eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, siccome il cristianesimo viene supportato dal Signore Gesù Cristo, il figlio del Padre, perché c'è un Padre, un figlio e uno Spirito Santo, viene supportato da Lui, che lo troviamo sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, dello stesso Dio, sì, il cristianesimo non si può distruggere. Non può scomparire. Ecco. Quindi siccome dovrebbe essere così, cioè che io sono quello che sono perché nasco qui, ma sta di fatto che non è così. Allora, se fosse vero, se fosse vero che il, come dire, io sono cristiano perché è occidentale, vi voglio far notare una cosa molto interessante che io, eh, lessi sei mesi fa... L'ennesima notizia e che me la misi da parte. Poi io ogni tanto, quando mi servono determinate notizie, le vado a ripescare. Allora, questo qua è un questa notizia c'ha sei mesi. Questo periodico si chiama Aurora Digital. Ok, poi questo periodico, eccolo qua: www.auroraisrael.co e si trova nello specifico in, um, a Tel Aviv, si trova a Tel Aviv, quindi è un periodico digitale ebreo, fatto, scritto, redatto da ebrei, ok, dove si parla di tutto, ok, politica, spettacolo, arte, quotidianità, mondo giudaico, tecnologia, turismo, economia, opinioni generali, benissimo. Allora, gli ebrei, gli ebrei, che lavorano in... Questo è scritto in spagnolo, ma tanto ve lo traduco io. Non lo leggerò tutto per motivi di tempo, ma vi darò il, il succo. Loro parlano il 28 maggio, eccolo qua, 28 maggio del 2019, ve lo faccio un pochino più grande, il 28 maggio 2019 parlano della persecuzione dei cristiani sotto l'autorità la palestinese. Persecuzione. Quindi loro parlano che c'è, come dire, una, una non-attenzione internazionale per quanto riguarda la difficile situazione dei cristiani che si trovano sotto l'autorità o il governo dell'Autorità Palestina e che questa potrebbe portare alla, alla sparizione del cristianesimo proprio nel posto dove è nato. Allora, andiamo sotto, questi sono gli ebrei che scrivono, e cominciamo, qui c'è questa fonte, di Begin Sadat Center, eccola qua, vi propongo anche questa, eccola qua, ve la faccio vedere così voi la potete leggere, ok, mettete pausa, ecco qua, idem per questa, ve la fermo, Così voi ve la potete leggere. Io adesso semplicemente ve la esporrò e ve la tradurrò. Così potrete giudicare se quello che io racconto corrisponde al vero oppure mi sono inventato tutto di sana pianta. Questo è l'indirizzo. Va bene? Ok. Poi dopo questo indirizzo lo metterò nel video in descrizione. A prova sa ok benissimo allora qui praticamente ci parla che sotto la autorità palestinese succedono tante cose brutte nei confronti di molte chiese cristiane che siano di stampo diciamo cattolico non cattolico evangelico quello che sia sta di fatto che si vuole colpire la parola di dio la bibbia il cristianesimo eccetera eccetera eccetera quindi per esempio, sotto la, ehm, eh, come dire, in città come Belenne, ma non solo come Belenne, eh, scu scu scusate, in italiano si, si dice Betlem, ho sbagliato, come Betlemme o Betlechem, se lo vogliamo dire nel originale, eh, vengono, vengono fatti, perpetuati a discapito dei cristiani, molti, molti attacchi alle chiese. Per esempio c'è una chiesa che è stata attaccata sei volte, sei volte. Villaggi che sono stati attaccati perché appunto cristiani, perché il mondo musulmano, no, ai, non, ai diciamo, non musulmani, in particolar modo ai cristiani, li tassa, cioè devono pagare una super tassa, oltre che vengono anche uccisi, vengono decapitati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, hanno attaccato dei villaggi eh, con Mitra, con, con qualità altro, molte volte lo hanno fatto dove appunto non è, non è successo niente, non, non ci sono stati morti. Però in altre parti, invece dove qui appunto non, non se ne parla, però in altre parti invece ci sono molti, molti, molti morti. Benissimo, decapitazioni, torture e quant'altro. Bene, ora, che cosa, che cosa eh, denuncia questo, questo giornale ebreo? Questo giornale ebreo denuncia, primo, che l'autorità palestinese non vuole che questo si sappia, non vuole che i i mezzi di comunicazione locali eh, divulghino queste notizie quindi l'islam vuole che tutto rimanga come dire underground no sottoterra che tutti dobbiamo stare in silenzio quindi nessun giornale nessuna testata giornalistica musulmana ne parla quindi lo facciamo noi ecco perché noi facciamo questo video ecco perché invitiamo chi vuol contribuire, come dice il Signore nella sua parola, chi avrà dato un bicchiere d'acqua in nome mio non perderà punto il suo premio nel Regno dei Cieli. Quindi se qualcuno se la sente, che vuole <coughs> uh, far girare questo video o scaricarlo e ricaricarlo o prenderne una parte, come vuoi insomma noi eh, voi sapete che il nostro lavoro non ha copyright noi non vendiamo il materiale di dio Amen. quindi noi lo facciamo quindi come dire l'islam l'autorità palestinese non vuole che queste cose si sappiano quando questi cristiani hanno chiamato le autorità competenti per essere eh, difese di, de, per essere difesi nessuno uh, diciamo è intervenuto Bene. ora la cosa che è più sconcerta in tutto questo è che noi ci possiamo aspettare che i giornalisti arabi stiano in silenzio perché islamici stiano in silenzio e non rapportino nulla ci possiamo anche aspettare che le autorità islamiche palestinesi non intervengano per difendere i propri connazionali, perché sono arabi, perché cristiani, perché appunto loro sono islamici. Questo ce lo possiamo aspettare, ma quello che non ci aspettiamo è questo. Questo. Qui dice, anche los cristianos e l'autorità palestina evitano dirlo pubblic evitan pubblicamente quindi i cristiani no? che sono sotto l'autorità palestinese e che sono arabi evitano denunciare pubblicamente perché appunto loro in, con buona ragione hanno paura per la propria incolumità della aggressione musulmana contra di loro aumentasse qualora denunciassero pubblicamente, ok, questo ce lo aspettiamo, ma quello che noi non ci aspettiamo è che il silenzio dei mezzi di, dei mass media o dei mezzi di comunicazione non è solo da parte degli arabi e da parte dei giornali musulmani, ma complici sono i Uh, i mass media i giornali occidentali e israeliani <coughs> quindi gli ebrei hm, che dicono di essere dei santarelli sì, sono popolo di Dio li benediciamo e tutto quanto ma non saranno mai superiori alla chiesa di Gesù Cristo mettetevelo in testa non sarete mai superiori e chi tocca un ebreo tocca la pupilla di Cristo, amen. È vero, ma chi tocca la Chiesa di Gesù Cristo tocca il sangue di Cristo, che è tutta un'altra roba. Mettetevelo in testa, cari signori ebrei, che fate, <coughs> grazie a Dio, qui c'è una testata giornalistica ebrea che denuncia le Mese tolto denuncia le altre testate giornalistiche per omertà, per omertà, quindi gloria a Dio per il lavoro di Aurora Israel, come vedete non tutti sono uguali, anche se pochissimi si contano sulla palma di una mano, su centinaia possiamo dire di testate giornalistiche, una Cantato e ha cantato e ha denunciato sia gli occidentali, sia i propri compaesani ebrei <coughs> e sia i musulmani. Buon lavoro, Aurora Israel Digital. Buon lavoro. Dio vi benedica. Signore vi benedica grandemente per questa opera di denuncia. No? A proposito no? di quello che vanno dicendo alcuni pseudo apostoli, che gli ebrei, perché quando tu vai in Israele e ti metti a parlare di Gesù Cristo, da occidentale, vieni, l'abbiamo visto, vieni, anche aggredito dagli stessi ebrei, e non che gli ebrei fanno guerra solo ai, ai propri connazionali, se diventano cristiani. Non è vero. Anche a noi occidentali lo, lo fanno. Quindi non è vero quello che vi dicono. Andate in Israele a lavorare. Benissimo. Ma adesso vogliamo tornare a Mister Mauro Bellino e company, masoni, gnostici e quant'altro. Voi che dite? Voi che dite che noi siamo eh, cristiani perché occidentali? Ecco. Dovrebbe essere così. Dovremmo, intanto non dovremmo essere cristiani ma tutti atei, ma facciamo finta, visto che ormai siamo un po' la follia, facciamo finta che sia così. Ora però dovrebbe essere così, ma de facto non è così. Perché noi sappiamo che invece dove c'è l'Islam, dove c'è l'induismo in India, c'è una persecuzione nei confronti dei cristiani superiore, è stata superiore a quella che c'è nel Medio Oriente, ok? C'è una persecuzione atroce che come diventi cristiano ti uccidono, ti torturano, ti ammassano la famiglia, ti confiscano le proprietà, ti tolgono tutto, se c'è un'attività te la tolgono, no? Allora, de facto non è così, ovvero è l'esatto opposto. Noi vediamo che proprio in Medio Oriente, in Oriente e in molte altre parti del, del mondo, il cristianesimo laddove c'è l'induismo, laddove c'è il buddismo, laddove c'è l'islam, laddove c'è il vat e la pesca, cresce a dismisura in mezzo a quel caos spirituale, in mezzo a quel caos eh, dottrinale, in mezzo a quel caos gnostico, cresce a tal punto che lo devono sopprimere con la forza. Infatti se tu oggi vai in Arabia... Saudi, nel Qatar, in Oman, nello Yemen che sta là sotto l'Arabia e tutte quelle zone limitrofi, se ti vedono con una Bibbia in mano o se ti vedono parlare di Gesù, ti mettono in galera, ti possono anche uccidere. In Cina e così via discorrendo. Ma come? A proposito di, di quelli che dicono che il cristianesimo è... Il male del mondo. Ma sapete quanto? Quanti milioni ha ucciso l'ateismo? L'ateismo? Più di cento milioni. Hm. Eh sì, perché voi siete intelligenti, signori gnostici, signori massoni. Quindi, cari miei, cari miei, io non sto zitto. Io denuncio queste cose. Quindi, quando voi dite che noi siamo cristiani perché occidentali... E tutti che piangete, dietro a Mauro Biglino e a tutta questa gente analfabeta, che chiamate professore e, e ha a malapena un diploma, no? Ma vi, ma vi rendete conto che le cose stanno esattamente al contrario? Che in quei posti dove voi dite, ah se tu fossi nato lì saresti musulmano, stanno opprimendo il cristianesimo? perché se non lo opprimessero sfocerebbe infatti il cristianesimo è venuto fuori dal nulla ed è cresciuto laddove non c'era traccia di cristianesimo. Qui in occidente quando è cresciuto nato il cristianesimo grazie all'apostolo Paolo che lo ha portato anche lui qui a Roma eccetera eccetera eccetera è venuto fuori dal paganesimo filosofia greco romana eccetera eccetera eccetera da nulla in questo momento il cristianesimo laddove voi dite che c'è l'islam lo devono sopprimere con la morte la tortura le decapitazioni le crocifissioni proprio per non farlo nascere con tutto ciò non ci riescono quindi Vero è che dovrebbe essere così come dite voi, ma dal momento in cui non è così e dal momento in cui sono duemila anni che muoiono centinaia di milioni di cristiani in duemila anni e ancora dopo duemila anni non sono riusciti a sopprimere il cristianesimo e all'inizio del cristianesimo gli ignostici hanno tentato di distruggere il cristianesimo e gli storici dicono, dicono storici che, tra l'altro molti di questi non sono neanche cristiani, dicono come ha fatto a sopravvivere agli attacchi dei gnostici il cristianesimo sino ad oggi. È un miracolo, appunto è un miracolo. È un miracolo che dopo duemila anni il cristianesimo non viene distrutto È un miracolo che ancora oggi in quei posti, il cristianesimo, nonostante la grande persecuzione, ancora esiste. Già, ma voi questo non lo capite e non lo capirete dopo questo video. Ecco perché non è un monito nei vostri confronti, è solo un denunciarvi e farvi notare quanto siete capri. Ecco perché io vi chiudo i commenti, perché non siete degni di commentare. Ecco perché ai gnosticini io non dedico video, perché io da loro i video li prendo, non li do. Per avere un video fatto da me, o sei uno grosso come Mauro Biglino, oppure non lo avrei mai. Io non mi occupo di ini. Sono gli ini che si occupano di me, Alessio Evangelisti. Eh? E io li tratto così, fratelli, a questi qua. Così vanno trattati. Come faceva Paolo. Disputava coi greci, fatti degli apostoli capitolo 9, bene anche io disputo, disputo con questa gente, la denuncio e tiro fuori le atrocità che facciamo noi occidentali, che fanno gli ebrei e che fanno gli islamici nei confronti dei cristiani, tutti uniti occidentali, ebrei occidentali e musulmani, tutti contro i veri cristiani. Già, ja, come al tempo di Cristo, che Erode e Pilato si unirono nonostante non si parlavano, tornarono ad essere amici. Già, ja, quando si tratta di distruggere i veri cristiani, tu vedi i cattolici, i pseudo-cattolici, che si uniscono con i gnostici, che si uniscono con i massoni, che si uniscono con gli atei, tutti si uniscono pur di distruggere, vorrebbero loro, Cristo, la sua parola, e quindi la sua Chiesa, che è la luce del mondo che porta la parola di Dio. Luce che non, si, non viene da noi, ma viene da Gesù Cristo che abita in noi. In Lui si trova la luce. E noi riflettiamo, non la nostra luce, ma la sua luce. Che noi non siamo gnostici, che abbiamo la salvezza, che nasce da noi No, la salvezza nasce da Cristo È un'altra roba Quella gnosi. Quindi È chiaro È ovvio Che si tratta Di un miracolo Il cristianesimo Non potrebbe esistere A queste condizioni Eppure esiste Eppure c'è Eppure non viene debellato eppur non viene annichilito, eppur non viene distrutto, eppur non viene tolto. Ancora c'è e vi sarà sempre, sempre vi sarà, fino alla seconda venuta di Cristo. Poi, quando verrà Cristo, per la seconda volta, molto presto, instaurerà scusate, il millennio e allora lì Regnerà con berga di ferro, ma sarà un regno di pace, prosperità e quant'altro. Eh sì, cari miei. Già, voi siete molto, molto, molto razionali. Molto razionali siete. Che dite queste cose, dite queste atrocità, fate silenzio, no? E qual è l'alternativa? Qual è l'alternativa? Chiamate Yahweh, no, sio, sio. tu Mauro, Mauro Biglino, chiami Yahweh l'atroce, già, lo chiami l'atroce, l'assassino, mm. già, e poi fate silenzio, davanti a questo fate i complimenti all'Islam non parlate mai male dell'Islam mai mai a dire che l'Islam fa queste cose qua già il silenzio e l'omertà già di questo ve ne guardate bene anzi lo difendete ma voi siete figli di Moloch siete figli suoi Moloch e vostro padre, o Baal, chiamatelo come vi pare. Già, questa è la situazione. Quindi, cari amici in ascolto, quando vi dicono che eh, tu sei musulmano perché medio orientale, ovvero cristiano perché occidentale, non è vero niente, non è affatto così. Assolutamente non è affatto così. In Medio Oriente sono disperati con il cristianesimo, non riescono a fermarlo, tant'è che devono ammazzare chiunque porti una Bibbia, predichi Cristo. E questo in Cina uguale, dove c'è il cosiddetto ateismo-comunismo, stanno distruggendo chiese su chiese. E quelle chiese che vedete sono controllate e persino i messaggi gli controllano, se non addirittura in molte chiese glieli scrivono. E così è stato sempre in questi duemila anni di storia. Hanno sempre cercato di uccidere il cristianesimo, di distruggere il cristianesimo e non ci sono mai riusciti, perché il cristianesimo non sarà un Mauro Biglino con la sua menzogna a distruggerlo. E noi, in onore a questi nostri fratelli che, che muoiono per Cristo e danno la vita per Cristo, e noi dovremmo stare zitti, in silenzio? No, ci deve pensare il Signore a denunciare queste cose, non comincia così il cristianesimo E poi gli, loro lasciano la vita e noi, che ancora oggi, ancora per poco però, eh, non siamo perseguitati fisicamente, Dovremmo stare zitti? No, così non sia. Tra un po' inizierà anche qui in Italia la persecuzione nei confronti della Chiesa di Gesù Cristo fisicamente. La domanda del milione è se noi la vedremo o non la vedremo? Questa risposta non mi è stata data, non lo so, spero di no, non lo so. Perché il Signore sta per togliere la sua Chiesa, per essere tolta, per essere rapita. Io non lo so, che arriva, arriva. La persecuzione arriva fisicamente. Qui in Italia, questione di tempo, arriva. La vedremo noi, speriamo di no. Se non ci scampi, ci liberi. Questo è stato il video. Grazie per essere stati con noi. Un saluto a tutti gli amici, a tutti i fratelli e alle capre gnostiche. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti ciao mauro biglino alla prossima se ci sarà adesso lo rendo pubblico perché l'ho fatto in privato pubblico ho fatto lo streaming benissimo ok chiudiamo